This is supposed to be Buonasera a tutti, non sono un editor perché è in missione a Ombra, però eh, faccio funzioni dell'editore di Internet e poi passerò quasi della, la parola a loro. Era solo per spiegare come, come si è arrivati al, al libro da parte della casa editrice, perché eh, è stato inserito all'interno di una collana di geopolitica. Ehm, che abbiamo pensato da un paio d'anni a questa parte, nel 2016, e ha già eh, sfornato sei, sei volumi diversi e di diverse, diverse collocazioni di aree. In particolare cioè, il Medio Oriente è quello che è stato più eh, saccheggiato da questa, questa collana. Eh, si è iniziato infatti con le Ph. Daesh di Lissac, una traduzione dal francese, a cui è, si è aggiunta la prefazione di Alberto Negri, che eh, poi ha scritto lui stesso: il musulmano errante, e eh, in seguito, l'Economia eh, Muore Giordano, ha fatto invece una collettanea su quello che c'è a oriente del Califfo: cioè tutto, tutti quei paesi dove ci sono del, delle forze jihadiste eh, in, in fieri, potenziali o uh, attive a est appunto di Siria e di Iraq. E poi è capitata questa occasione, questa occasione proviene da, da Nautilus, che è una, una casa editrice tedesca, ehm, che aveva già pubblicato il libro di Denis Uccell, ehm, eh, Ogni uomo è Tassino in italiano, eh, ehm, eh, e successivamente alla sua incarcerazione, che è avvenuta un anno fa, esatto, il 14 febbraio, Ehm, ha deciso di eh, ripubblicarlo aggiungendo alcune parti. Poi eh, Denise non, è, non, non ha proprio potuto partecipare, è rimasto anche in isolamento: non ha dovuto addirittura sposarsi per poter incontrare la propria eh, compagna, perché sennò no non avrebbe eh, avuto il permesso di, di incontrarlo. E eh, quindi eh, ne è uscita comunque una seconda edizione, eh, diciamo più o meno a noi l'abbiamo aggiornata molto di più, grazie a Murat, che conosco da, da un po' di tempo, eh, per ragioni telefoniche, ci sentiamo sul breakout, ma è, è un un, uno dei personaggi eh, eminenti della cultura turca eh, qua eh, in Italia, e soprattutto qua di Torino. A maggior ragione l'abbiamo coinvolto in questa, in questa operazione, e lui, eh, oltre a fare un, un aggiornamento si è appassionato e l'aggiornamento si, si è allargato costruendo un secondo libro molto interessante anche e soprattutto su quelle che sono le parti eh, di società turca coinvolte in tutto questo, ovvero eh, la, la corruzione, gli appalti, tutto ciò che c'è dietro non solo Erdogan ma anche dietro la sua famiglia e, e questo è una parte. Ha creato un, un valore aggiunto al libro oltre a quello che già c'era di Denise e oltre a tutto con la storia di Denise. Un'ultima un cosa, la casa editrice come già eh, Nautilus, e Nautilus è un nome che a Torino è importante nell'editoria perché anche una casa editrice molto piccola ma no? molto agguerrita eh, torinese si chiama Nautilus ed è in nazione del Paso, no? centro sociale occupato del Paso. Eh, Nautilus perché c'era un bellissimo affresco a Venice che è stato cancellato malamente ma, dall'amministrazione eh, turinese. Ehm, Nautilus è un'altra di invece molto battagliera e Nautilus eh, in Germania ha deciso che eh, un euro per ogni copia veniva eh, devoluta alla causa dell'uscita dal, dal carcere di Venice e così abbiamo fatto anche noi, eh, proponendo ai, ai lettori di eh, comprare le copie anche per aiutare il più cittadino. Questo è quello che dicevo. Allora, Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qua. Grazie a, a, ah. a Miranda e alla presentatrice. Eh, io sono Rosita Ferrato, Presidente del Canto dei Giornalisti. e Per me è un, è un piacere introdurre questo appuntamento che parla di Turchia. Prestando la voce a Denise Gugel e, e ripercorrendo la sua narrazione di ciò che è accaduto, a cominciare dalle manifestazioni di Gezi Park fino alla svolta autoritaria di Erdogan. Eh, alla repressione in Turchia, il Caffè ha già dedicato un appuntamento importante, che era un eh, nel 2016, proprio qui al circolo della stampa, e c'era anche Murat e in quell'occasione abbiamo raccolto e rilanciato le voci dei giornalisti che in prima persona accettano la sfida di cercare e raccontare la verità. Eh, io sono giornalista, quindi da una giornalista vinto subito dei dati. Eh, la Turchia è oggi al 155 posto su 180 paesi della classifica mondiale della libertà di stampa, stilata nel 2017 da Reporter San Contieno. Dopo il fallito gol del 15 luglio 2016, la situazione dei media in Turchia, che già prima era molto preoccupante, è diventata critica. In nome di un ipotetico stato di emergenza, servendosi di pretesti come la lotta al terrorismo e la tutela di sicurezza nazionale, il regime di Ankara ha applicato politiche estremamente repressive nei confronti dei mezzi di comunicazione e dei singoli giornalisti. Quasi 150 mezzi di comunicazione sono stati chiusi o messi a tacere. Oltre 165 operatori dei media sono stati imprigionati con accuse infondate di appartenere a un'organizzazione terroristica o di voler rovesciare il governo e l'ordine costituzionale. 240 i giornalisti incarcerati, secondo l'ultimo dato del maggio 2017, e tra questi anche purtroppo l'autore di questo libro che stasera presenta. La Turchia è stata definita, sempre dalle Porte Saint-Frontier, la più grande prigione al mondo per i giornalisti e i professionisti dell'informazione che rimangono in libertà sono soggetti a una censura senza precedenti ed esposti all'arbitrarietà attraverso il ritiro di accrediti stampa, la cancellazione di passaporti e la confisca di proprietà. Si può parlare di criminalizzazione del giornalismo in Turchia i giornalisti devono rispondere alle accuse molto gravi. Sono sottoposti a detenzione preventiva, si nega loro il diritto ad un processo equo. Ed è ciò che accade oggi nella cosiddetta democratura turca, un mix di democrazia e di dittatura in cui si salva in apparenza il pluralismo, ma dove viene esercitato un controllo sempre più forte sulle istituzioni e sono scomparsi contro potere. Laddove la libertà di stampa viene messa alla sbarra, il caffè dei giornalisti vuole far sentire con forza al panorama maggiore la voce del suo dissenso, profondamente convinto che ogni luogo è ancora oggi, nonostante tutto, da fine. Allora io introduco volentieri Mona Cinà, penso che lo conosciate tutti, è un, un amico già del caffè dei giornalisti, è giornalista video becker, fotografo, collabora con diversi stati d'estate. Eh, italiane e turche, eh, nata a Istanbul dal 2002 in Italia. Eh, io ti lascerei alla presentazione del libro, però vorrei solo lanciarti una, una domanda che a noi sta molto a cuore. Tu nella, nella parte di analisi del libro parti subito con un capitolo dedicato alla stampa, che si intitola Perché in Turchia non esiste una stampa libera? E ci parli di costruttori di governo di media. Io ti farei partire da questo e poi ti lascerei alla tua presentazione. Grazie a tutti. Grazie. Ok. Eh, ringrazio voi prima di tutto per essere qui stasera e ringrazio Rosita e la i giornalisti perché ancora un'altra volta, come ha detto anche Rosita, per la seconda volta hanno deciso di occuparsi della Turchia. Eh, io lavoro come giornalista in Italia dal 2004, vivo in Italia dal 2002 e ho avuto l'occasione di collaborare in diverse redazioni e eh, sono riuscito ad arrivare a un punto che eh, a livello giornalistico in Italia quando si tratta delle notizie che eh, riguardano i paesi stranieri c'è un voto, un una concentrazione anche su certe aree oppure su certe fazioni politiche. E la Turchia in, questo, in questa situazione un po' caotica e fino a 3-4 anni fa non trovava abbastanza spazio e non si parlava molto della turchia non si parlava in modo giusto corretto della turchia mi ricordo soltanto quando c'erano i maxi processi al con valioso da tv nel 2007 8 e mentre tutto il paese scendeva in piazza in italia tutto vi passava con due tre quattro articoli magari nella stampa particolare di, di una certa parte e questo ha diversi, diversi motivi che io ho provato a riassumere anche in quel capitolo che Rosita ha detto. Ehm, credo che alla Turchia di oggi, se si vuole fare una critica, un'analisi, eh, bisogna fare una critica anche nel sistema economico in cui si vive. Ehm, la Turchia, cosa voglio dire? La Turchia è il terzo partner economico dell'Italia, per, per la Turchia l'Italia è il secondo partner economico europeo. Ehm, non sto, non sto parlando di una cosa molto strana, come abbiamo visto neanche due settimane fa il Presidente della Repubblica Turco quando è venuto qua, non ha avuto grossi problemi per stringere la mano eh, con il capo dello Stato Vaticano e il capo dello Stato Italiano e il suo Presidente del Consiglio. E, e come sappiamo in questo incontro il giornalista che ha scritto la in prefazione del libro, Antonio Negri, ha raccontato in un suo articolo molto dettagliatamente. In questo incontro avvenuto a Roma, il Presidente della Repubblica insieme a numerosi imprenditori hanno stretto le mani di diversi imprenditori italiani, tra cui ovviamente ci sono i costruttori delle armi. La Turchia fa parte della NATO, la Turchia si trova in diverse fronti della guerra, particolarmente da poche settimane anche in Siria. E passa a livello internazionale come un paese che ha invaso il territorio di un altro Stato. Sì, è un paese che produce le sue armi, ma è un paese che compro, compra armi, prima di tutto dai suo, da suoi alleati che fanno parte della NATO. Nonostante tutto questo, purtroppo la Turchia spesso volentieri passa come un paese inosservato, oppure della Turchia quando si parla, si parla in, una mo in modo molto superficiale. Quindi sfrutto l'occasione ancora un'altra volta per ringraziare Rosita eh, perché la, per la seconda volta in modo adeguato, corretto, approfondito si cerca di eh, attirare l'attenzione su questo paese. Due anni fa, mi hai ricordato, mi sembrava l'anno scorso, eh, un gruppo di persone, Rosita e i suoi colleghi, hanno, fatto, hanno organizzato, hanno lavorato per un evento molto, molto carino. Tu hai parlato dell'occasione che ha venuto. Qua però in realtà abbiamo lavorato anche all'università con l'ausilio delle, delle professoresse e dei ricercatori universitari davanti a numerosi studenti, un'occasione altrettanto importante. E, e quindi eh, io mi trovo, trovo in un posto eh, e trovo parlare da, con una persona eh, molto molto preziosa. Trovo in un posto molto adeguato. Quindi sono contento di essere qua stasera e sono contento che ci siate anche voi. Allora, il libro è, è, è stato scritto da Denis Giugial, un giornalista turco-tedesco, eh, che corrispondeva a, per diversi giornali tedeschi, come ha detto anche Adriano, e parlando quasi esclusivamente della Turchia. Ad un certo punto, durante i suoi numerosi viaggi, poi in Turchia lo arrestano e accusano di propaganda terroristica, appartenente a un'organizzazione terroristica, eccetera, e lo mettono in carcere. E tuttora eh, deve ancora capire, vedere in modo scritto le accuse rivolte a lui. E non, non c'è stata ancora la prima udienza e non ha, non ha avuto ancora l'occasione di difendersi quindi si tratta di una detenzione cautelare sotto lo stato d'emergenza non ci sono limiti la turchia vive da circa due anni eh, sotto lo stato d'emergenza quindi la detenzione cautelare per via della costituzione codice penale e per via di diverse convenzioni internazionali non doveva superare sette giorni In, invece e domani sarà inaugurato il dodicesimo mezzo. E questo ci dice qualcosa, cerchiamo di capire meglio e detenzione cautelare è così tanto lungo o siamo davanti a una persona estremamente pericolosa per la sicurezza nazionale che può combinare delle cose inimmaginabili oppure si vive in una situazione paranoica in una situazione di paura di terrore i cittadini semplici, ma anche i governanti, hanno paura delle persone, hanno paura dei, dei giornalisti, questo è un giornalista, che possono, appunto, secondo le accuse, eh, fare propaganda per, per, per conto delle organizzazioni terroristiche, magari organizzare degli attentati, eccetera. E appunto per questo, molto semplicemente, a Denise è stata rivolta questa accusa. e perché c'è questa paranoia, c'è questa cultura della paura, eh, perché c'è la cultura di governare il paese con la paura. Perché? Perché eh, in realtà non è una novità, ancora un'altra volta riprendo le mie parole iniziali, purtroppo eh, la Turchia vive una situazione del genere da parecchi anni, solo nel 2007, nel 2008, in quel periodo dei maxi processi a Ghanakon Banyos, come ho detto all'inizio, la Turchia contava 67 giornalisti in carcere, 4.000 studenti universitari in carcere, circa 15 politici iscritti ai partiti nazionali in carcere, politici vuol dire consiglieri comunali oppure sindaci. Ora sì, contano 54, 54 sindaci in carcere, o, oggi contano 11 parlamentari in carcere, tra l'altro oggi Ennis Pervero del Parlamento nazionale è stato condannato a 5 anni di galera. La situazione è peggiorata, ma eh, si viveva più o meno in una situazione diciamo leggermente abbastanza analoga anche dieci anni fa, undici anni fa, dodici anni fa. E questa diversa motivazione che non possiamo forse riassumere stasera, ancora una nostra volta forse è legittimo comprare il libro. Ehm, però ehm, questa carrellata ci aiuta forse a capire che stiamo parlando di un paese che viene governato con la paura, con il terrore. Ehm, I numeri, come ha detto Erosita, sono, eh, sono incredibili e se dovrei aggiornare qualche dato in, in più, ehm, in, quest in queste ultime tre settimane, il 20, di, di, del 20 di gen già, eh, gennaio, come, come avete forse sentito, l'esercito turco è entrato eh, sul territorio nazionale siriano mm. nel nord. E, particolarmente ad Anfren la sera del 20 gennaio e, e da quel momento ora eh, le persone che hanno lanciato scritto dei messaggi su social network oppure hanno ritivitato altri messaggi appartenendo ad altre persone oppure le persone che sono scese in piazza per protestare contro la guerra sono state prese in detenzione cautelare oppure sono state arrestate. 450 persone circa sono in detenzione cautelare e 34 persone sono state accusate di appartenere a un'organizzazione terroristica, oppure a fare propaganda per il conto dell'organizzazione terroristica, e quindi sono state arrestate. Quindi, ci saranno dei processi, dovranno aspettare la prima udienza, difendersi, trovare un avvocato, e eh, chissà quanti mesi ci vorranno. Magari succederanno, magari saranno i casi come, come il caso di, di Tini il libro nella sua prima parte, il libro finito concluso nel 2014, parla della rivolta popolare più grossa della storia della Repubblica di Turchia, la rivolta popolare del, del Parco Ghisi. È avvenuto, è iniziato nel il 31 del mese di gennaio del 2013 e ha avuto una durata di circa quattro mesi, un periodo, se, se dobbiamo parlare del periodo più denso, più, più cautico, e il paese ha perso 8 sui cari figli di diverse città, in diverse città, più di 300 persone sono rimaste ferite con delle ferite che hanno portato delle disabilità, 12 persone hanno perso almeno un occhio e tantissime persone sono state prese in detenzione cautelare, poi arrestate e numerosi processi sono ancora in atto. I processi in cui sono stati portati in aula non soltanto i manifestanti, ma anche i medici che li hanno soccorsi, gli avvocati che li hanno difesi, e, per non parlare dei politici locali, oppure semplici iscritti ai partiti politici extraparlamentari. E era una, mh, Denise racconta in un modo eccellente le ragioni di questa rivolta popolare, in che, in che punto è, arrivato, è arrivata la rivolta e, e quanto era grande e quanto era popolare. Denis ha avuto l'occasione di girare quasi tutta la Turchia e all'inizio del libro vedrete due mappe una di Istanbul, l'altra di tutto il paese parla dei quartieri di Istanbul, parla del tessuto sociale di ogni quartiere di come le persone che vivono in questi quartieri hanno partecipato alla rivolta e poi esce fuori Istanbul, gira tutto il paese e va a parlare con le persone con le persone di destra, con le persone di sinistra, con le persone di centro-sinistra le persone attive nel mondo dell'associazionismo, persone iscritte ai partiti politici, oppure semplici cittadini, che hanno deciso di scendere in piazza e, e, e invitare il governo a, a presentare le dimissioni. Hanno accusato il Presidente della Repubblica attuale, che all'epoca era il primo ministro, di essere un assassino, di essere un, un, un ladro. Hanno, hanno diversi, diversi partiti politici, extraparlamentari, associazioni LGBT, Oppure associazioni di ogni categoria eh, hanno protestato, manifestato per mesi e mesi, giorno e notte, nonostante milioni di lacrimogeni lacrimo, sparati, eh, munizioni di plastica oppure manganellate. Eh, eh, e Taksim, in un, eh, in un modo veramente eh, molto piacevole, articolato ma non stancante, racconta questo rivolto popolare. Poi subentra la mia parte, che è molto più noiosa, che è piena, piena di dati, e, perché la missione che mi è stata carica, incaricata da Adriano era quella di raccontare quello che è successo brevemente dal 2004, 2014 fino al 2018. Allora, sono quattro anni, non sono tanti, ma in Turchia è successo di tutto. E io avrei dovuto raccontare tutto in 30 pagine, poi sono diventate 50 pagine, per quello il libro spesso. è tutto a colpamento, più di 50 pagine, sì. Poi abbiamo voluto dividere in parte perché io ho scritto tutto dritto e ho fatto dei capitoli nel mio piccolo. Poi Adriano ha detto no, forse bisogna fare dei, capitoli, dei piccoli capitoli, forse bisogna tagliare qua, eccetera. Perché quando si parla della Turchia si parla della Siria. Si parla dei curdi, si parla delle, del tentativo di colpo di Stato del 2016, si parla del, del fondamentalismo che cresce, si parla della cementificazione, si parla della stampa libera, si parla dei politici in carcere, si parla delle, comunque di un paese frizzante, giovane, che produce, un paese che è quasi per il 65% ha una popolazione inferiore a 36 anni un paese di 80 milioni di persone, un paese candidato per l'Unione Europea, un paese della NATO, un paese dei progetti del GLAD, degli aiuti di Truman, è un paese che nasce dai ceneri dell'impero ottomano. Quindi, cioè, è vero che io ho esagerato, ma il mio lavoro non era facile, giusto? Grazie. E, um, il libro spesso, è sempre antipatico, è difficile leggere i libri spesso, soprattutto se sono saggi e poi se soprattutto parla della guerra, del conflitto, eccetera. Però eh, la mia parte è forse meno simpatica, ma la parte di Denis è molto simpatica, quindi vi consiglio vivamente di, di, di sfogliare le pagine, avere la curiosità e, e, e prendere il libro. è molto istruttivo, secondo me, soprattutto la parte di Denis insegna molto. E spiega tante cose in modo molto elegante, e semplice, eh, sulla Turchia di oggi. Per via di questi problemi che ho nel mio piccolo osservato eh, nel giornalismo italiano e per via del fatto che sia un paese veramente complesso, è difficile conoscere la Turchia. Anche per chi ha viaggiato, conosce la sua lingua, comunque è un paese molto sofisticato, articolato, ricco e difficile. E, come dicevo all'inizio, solo in meno di 20 giorni, oggi 13, cioè, sì, in meno di 20 giorni eh, sono state arrestate 34 persone e più di 400 persone comunque sono in nei centri di detenzione. Alcuni hanno anche semplicemente postato le poesie eh, che parlano della pace, di Berto Guret per esempio, oppure di altri poeti turchi anche uno spettacolo teatrale nella città di bittis per esempio uno spettacolo teatrale che per i bambini è stato impedito perché nel comunicato ufficiale del ministero dell'istruzione dice effettivamente che parla della pace e contro la guerra Il, un, un paese che in questi in questi ultimi giorni ma soprattutto in questi ultimi 5 6 anni Vive delle cose che qui noi in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, forse non riusciamo a, a immaginare. Io non sono un europeista, mainstream, però ehm, dico queste cose per, per farvi capire quante differenze c'è e qua, in, in che punto estremo si sta vivendo in Turchia. Un estremo, un'estrema povertà dei diritti civili e un'estrema violenza. No? E, anche l'aggressione, l'invasione, l'intervento militare che c'è in, in Siria è, è, è un atto contro ogni tipo di convenzione internazionale. È vero, al tempo di guerra, soprattutto in una guerra come quella siriana, soprattutto quando si tratta di un membro nato, le, le, il, il gioco cambia, le dinamiche sono diverse, eh, perché la storia ci ha fatto capire che qualcuno riesce a invadere con due fotografie finte un paese fotografie presentate nelle Nazioni Unite. Eh, però è un paese, comunque si tratta di un intervento militare molto aggressivo, molto capitale, grosso e so, molto, molto egoista. No? E, il, il, la, la mia parte si è conclusa, per fortuna, purtroppo prima dell'intervento militare in Siria, però anche della Siria parlo in un modo abbastanza dettagliato, soprattutto del caso di Kobane, che sarebbe la città importante nella, nella, nella parte settentrionale della Siria, in Rojava, una città che è rimasta sotto assedio del, dell'ISIS. Forse è, è stato parlato molto di Kobane in questi, in questi anni anche in Italia, diversi giornalisti italiani sono andati lì. E Zero Calcare, un fumettista italiano, è andato lì, ha scritto un libro molto grande, grosso, molto, molto ricco, bello. E, e ci sono anche i vostri co-cittadini oppure connazionali che hanno preso le armi e sono andati a lottare contro l'ISIS. No? Ci sono dei giovani di, di Torino, ma anche di altre città, che sono andati in, in Siria, in Rojava, per lottare contro le barbarie dell'ISIS e Kobane, io parlo anche di Kobane sia perché per il pubblico italiano è un tema caro sia perché per le dinamiche internazionali ma anche nazionali eh, che riguardano la Turchia un tema, un tema molto, molto importante e, e io eh, a proposito della tua domanda eh, non, non mi metto qua a, a raccontare la prima parte però eh, vorrei... Utilizzando le immagini, così diventavano noiosi il mio intervento, e utilizzando le immagini eh, cercherò, di, cercherò di farvi capire eh, che tipo di aria si respira in Turchia, soprattutto in questi ultimi 20, 20 giorni. A proposito dell'intervento militare ad Afrin in Siria. Eh, cosa succede e come vengono limitate limitati i diritti civili i diritti dell'espressione i diritti del pensiero no? allora. allora il 24 gennaio l'unione dei medici, l'unione turca dei medici, te te be, Turk -tami -tami -tami come vedete, nel suo account Twitter lancia questo tweet molto molto semplice, la guerra è un problema della salute popolare, no? è una, una frase così semplice e sotto c'è un link e poi sotto ancora c'è il logo di questa unione molto storica molto importante, diciamo che come l'albo dei giornalisti per, per l'Italia. No? È un'unione un in cui sono iscritti tantissimi giornalisti, un'unione che fu, funziona quasi da sindacato e, e, e ha una sua posizione politica, in, ha sempre avuto le sue posizioni politiche in, in diversi accadimenti popolari. Anche nel, nella rivolta popolare del, del parco chiesi del 2013 di cui abbiamo parlato prima e i membri quindi i medici appartenenti a questa unione sono scesi in piazza e sono andati a soccorrere i manifestanti rimasti feriti grazie a lacrimogene munizioni di plastica manganelli dei poliziotti oppure i carabinieri che erano al lavoro allora eh, nel comunicato che è molto, molto breve sul loro sito, eh, invita il governo a eh, interrompere eh, l'intervento militare, specificando che eh, la guerra è una cosa che danneggia eh, lo stato fisico, mentale eh, delle persone e ha dei, degli impatti negativi sulla vita sociale e sull'ambiente di, di un paese. E, in vita, e specifica che portando avanti le politiche della guerra non si ottengono eh, dei risultati eh, liberali, pacifici e democratici. No alla guerra, la pace, ora, subito. Si conclude così. Il comunicato semplice di un'organizzazione di, un di categoria, no? che può essere un sindacato dei lavoratori oppure un patronato, come le api che rappresentano i lavoratori, eccetera. Il 24 gennaio viene diffuso questo comunicato. Il 26 il Presidente della Repubblica eh, prende la parola, non qua, scusate, prende la parola eh, in un intervento pubblico e, e attacca all'Unione, all'Unione dei Medici e, e li definisce come amanti del terrorismo e dei terroristi. E, e dice che eh, mentre l'esercito turco cerca di pulire Afrin dai terroristi i medici traditori della patria difendono i terroristi no? ovviamente eh, le sue parole vengono accolte da alcuni giornali vicini al governo come vediamo in questo caso Quotidiano Zionale Sabah ehm, dichiarazione scandalosa dei medici per l'operazione in Afrin, il 24 sempre. E poi un, lo, un giornale locale, Kayseri Gundam, della città di Kayseri, e riporta le parole di, di Erdogan e, e, e nel suo titolo, il cerchiato con giallo, dice che l'Unione ha fatto vedere la sua, la sua vera faccia, quindi sostiene praticamente la linea del Presidente della Repubblica. Successivamente vediamo in un altro caso eh, di Ieni Haberben, un altro portale di notizie abbastanza fondamentalista, eh, che definisce l'unione dei medici come il portavoce dei terroristi. Eh, e poi arriva il momento che alcuni componenti del governo prendono la parola. E sull'agenzia not sull di notizia russa Sputnik vediamo il ministro degli interni a definire come l'unione dei medici immorali. E poi il ministro della salute, questo è il quotidiano nazionale Giumuriente di centro-sinistra, eh, riporta la notizia, la dichiarazione del ministro della salute Ahmed Emerjan, che specifica che in realtà l'unione non avrebbe nessun diritto di esprimersi in una situazione del genere, eh, questa unione non rappresenta i medici turchi perché i medici turchi hanno un'altra linea forse e eh, presto il Ministero prenderà eh, le, le misure legali necessarie. E poi, eh, prima di passare a questa bella faccia, andiamo qua, è eh, eh, nell'agenzia dello Stato, una do che è l'equivalente dell'ANSA. Esce la notizia il 30, quindi sei giorni dopo, che 11 medici appartenenti all'Unione sono stati presi in detenzione cantonale, tra cui il presidente. Con, un, con numerose irruzioni presso le abitazioni della, dei medici, da parte della polizia, vengono presi e portati nei centri di detenzione per un periodo provvisorio 11 medici. Tre di questi, nel 1936, sono stati liberati, altri 8 sono ancora in Altri otto sono ancora in detenzione cautelare. E l'ultima notizia, il 6 aprile, il segretario generale del partito del movimento nazionalista, che è il nuovo alleato, alla, alla luce delle elezioni del 2019, il nuovo alleato del governo, eh, Deber Paccede, specifica che l'unione dei medici turco, eh, l'unione dei medici turca, è il nemico dei turchi e se, se, se c'è l'occasione necessaria, David Baccheri si mette a disposizione per andare a lottare ad Afrin, quindi contro i terroristi. No? Allora, ehm, questo è un altro quotidiano nazionale, Aksham, è, è di specifica come scandolosa la dichiarazione, il comunicato del, dell'Unione dei Medici. Il canale televisivo Beas TV, che è un canale televisivo nazionale, molto vicino al governo, con quattro suoi conduttori o ospiti, parla di, questa, di questo caso e definisce anche questo canale televisivo come scandalosa la dichiarazione dell'Unione dei Medici. Un altro eh, quotidiano nazionale, Takvin, che sarebbe il secondo più grosso della Turchia dopo Sabah che abbiamo visto all'inizio, e eh, definisce scandolosa anche questo e eh, la dichiarazione del, del, del, dell'Unione. Tacquim in, in, in un altro suo articolo, eh, parla esattamente come con le parole del, del Presidente della Repubblica: il Repubblica definisce come amanti del terrore l'Unione dei Medici in Turca. Allora, ehm, non è raro che alcuni media mainstream, soprattutto di grande imprenditoria, siano vicini alla voce del governo. No? Questo credo che al pubblico italiano io non stia dicendo una cosa molto nuova. Abbiamo degli eccellenti esempi anche in Italia, soprattutto dell'epoca berlusconiana. Abbiamo visto come una parte della stampa. Lavorava per il conto del governo, come se fosse l'organo di stampa del, del partito. Anche se l'organo di stampa del partito lo fa in modo legittimo, aperto, e invece alcuni giornali e canali televisivi per diverse convenienze fanno questo. In Turchia stiamo di fronte a una situazione molto simile. Allora mi potete dire, eh, perché ci hai turbato per mezz'ora? Non stai raccontando una cosa nuova? solo che le conseguenze sono un po' più pesanti in Turchia. No? E, e il, il flusso molto più palese, molto più, molto più aggressivo e, e molto più trasparente. Quindi il Presidente della Repubblica, quindi il capo del, dello Stato, oppure alcuni esponenti del governo, a livello pubblico incriminano una, una persona criminalizzano un'unione, un un'associazione per via del suo pensiero comunicato a livello ufficiale e pubblico e successivamente alcuni giornali contribuiscono a questa aggressione no? con i loro titoli, con le loro pagine e nel giro di pochi, pochi giorni vediamo che si mettono a disposizione anche le forze dell'ordine e la magistratura allora quando si arriva a un quadro del genere si è di fronte a un pericolo enorme perché molto nettamente chiaramente la libertà dell'espressione viene limitata non viene criticata insultata offesa da parte di alcuni esponenti del governo, oppure politici, oppure anche giornalisti, ma viene proprio limitata perché in collaborazione iniziano a collaborare le, la magistratura e le forze dell'ordine. Questa è la situazione attuale in Turchia, che avete visto con i vostri occhi, con piccoli alcuni esempi. E la situazione era uguale. Esattamente nel 2008, 2009, 2007, quando erano in atto i maxi processi Ergana con Paglios o TB, sono state preparate false prove installate nei computer delle persone e diverse persone anche per tre anni sono rimaste in isolamento nei carceri speciali perché stavano aspettando la prima udienza. oppure perché la magistratura insieme alla polizia postale oppure insieme a diverse organizzazioni governative scientifiche insistevano che erano presenti e sufficienti le prove per colpevolizzare gli arrestati e la colpa era quella di progettare un colpo di stato allora queste tre i processi sono stati chiusi nel 2014 e tutti i incarcerati e accusati sono stati assolti. i vecchi traditori della patria e presunti golpisti ora sono liberi ad alcuni se, che c'erano anche dei militari altri ufficiali ad alcuni è stato restituito il lavoro alcuni adesso lavorano per i canali televisivi Vicini al governo oppure alcuni sono di nuovo in carcere. Quelli che sono, se la sono cavati bene erano dell'opposizione, ma hanno deciso di cambiare la parte. Quelli che invece sono stati riarrestati ultimamente perché non hanno smesso di dire la verità. Tra cui, dato che stasera parliamo di un giornalista, sono, sono chiaro, veramente. tendo a confondere la gente. <ride> Faccio spesso a casa con mia moglie, però, e, dato che abbiamo parlato di un giornalista stasera, che è l'autore del libro, vi racconto la storia di un altro giornalista, Ahmed Shuk, di cui parlo molto nel libro, vero Adriano? Chissà quante volte, eh? Che tra l'altro il cognome scritto male di qua li, là, abbiamo dovuto correggere. Tra l'altro il libro ha un altro valore, grazie anche al contributo di, di Adriano. E, e altri correttori, revisori, eccetera, e che tutte le parole in turco sono state scritte correttamente. Questo no, Io quando ho preso in mano il libro scritto, tradotto dal tedesco in italiano, ho visto che è stato fatto un lavoro eccellente, i nomi dei quartieri, i nomi dei person delle persone sono stati scritti in una totalmente correttamente. Questo è un valore in più, è vero che magari per voi pronunciare le parole in turco non è una passeggiata, però secondo me è un valore in più anche piacevole vedere come viene scritta una parola, che spesso e volentieri anche su quello si fanno degli errori clamorosi. Amici è un giornalista di sinistra, un giornalista che ha lavorato come freelancer, un fotogiornalista, ma soprattutto un giornalista di investigazione no? e investigativo. È un giornalista che per la prima volta ha scritto sulla collaborazione, sul matrimonio del partito al governo con la famosa comunità religiosa di Guilherme. No? per chi non conoscesse questa realtà, faccio una piccola nota, la Turchia, detto molto banalmente, ha ereditato questa tradizione ottomana, viene tuttora in modo informale governata da diverse comunità religiose. No? In Anatolia, anche a Istanbul, ci sono delle città, dei quartieri, dove le comunità religiose, come i Sbullah in Libano, forse come la mafia in Sicilia, fungono da stato lavorano come lo stato no? borse di studio eh, ordine pubblico eh, lavoro eh, oppure altri servizi sociali offrono in modo informale all'epoca ottomana facevano parte del tessuto sociale della tradizione ma quando è arrivato il tempo della repubblica forse è il momento di smettere ma comunque la tradizione è andata avanti tra queste comunità religiose, ne parlo in modo approfondito anche nel libro, eh, c'è una molto grande che si chiama Kismet, guidata da questo personaggio che si chiama Fethullah Quilenne, un imam, un predicatore, eh, che ha investito molto sull'istruzione e, e, e, e si è creata una comunità di seguaci credenti molto grossa. Già iniziando negli anni 60 e 70, ha cresciuto delle nuove generazioni che sono diventati magari giudici, magistrati, eh, ingegneri, avvocati, ma anche politici, professori, anche calciatori, tra cui anche Akan Shukur, attaccante del toro. E, mh, è arrivato il momento storico per una serie di motivi che troverete nel libro. La comunità di Guilherme per la prima volta ha deciso di appoggiare un partito politico, che è il partito dello sviluppo e della giustizia, che governa il paese da circa 20 anni. Il famoso partito di Erdogan, no? se dobbiamo parlare con il linguaggio dei ministri. Allora, a me il nostro giornalista, nel 2007 scrive un libro che si chiama L'esercito Mani, e parla di come questa comunità religiosa riuscita a entrare nelle forze armate dentro alla polizia dentro alla magistratura e come è riuscita a costruirsi un sistema mafioso per prendere il controllo del, del sistema per una serie di motivi per una per nettamente convenienza economica ma anche perché gulen è uno dei membri dello storico progetto Gladio, no? Lotta contro il comunismo, eccetera. È una storia molto familiare anche a voi, a, a voi italiani. E, e Amici, che ha, con le prove e con le interviste, ha parlato nel suo libro eh, di, questo, di questo fatto storico e di quanto sia pericoloso la presenza di questa di questo comitato, dentro la magistratura, dentro la polizia. Prima di pubblicare il libro, come io ho fatto con Adriano, ha scritto l'ultima bozza e l'ha mandata ai suoi amici, tra cui ci sono anche avvocati, no? dicendo «Ma se io dico questo nel libro c'è un pericolo, se io nomino questa persona devo chiedere permesso». Stranamente tra i suoi amici si è infiltrata anche la polizia postale, e in tempo reale ha fatto un'irruzione nella redazione del suo giornale. Lavorava all'epoca per il Quotidiano Nazionale Radicale che non c'è più, che corrisponde alla Repubblica Italiana, diciamo. E ha raccolto tutti i portatili in una stanza, la polizia, ha cancellato le bozze dai computer. Proprio la cosa che farebbe mia nonna forse con cellulare. Non lo sa so usare. Però farebbe per questo pensando che cancellando quella foto. Di risolvere tutto no? e in questi compiti raccolti nell'arco di dieci minuti la polizia ha installato altre cose e così, parso, e così ma anche con altri casi sono partiti questi famosi maxi processi ergano con baglios e odetili comunque il nostro giornalista è stato preso ed è stato messo in carcere nel carcere speciale di Siria a Istanbul, nell'isolamento con altri suoi colleghi, politici, professori, militari, eccetera, eccetera. È rimasto lì per un anno, a mece che, quando era in carcere, altri suoi colleghi sono uniti. Hanno pubblicato comunque il libro. Hanno trovato una casettrice coraggiosa, hanno presentato il libro nella prima che arrivava nella prima fiera del libro di Istanbul. No? Dopo un anno è stato scarcerato e dopo tre anni è stato assolto. Dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016, 15 luglio, la guerra ormai palese tra i vecchi due alleati, la di Willem e il partito al governo, la guerra così evidente, grazie al colpo di Stato, è diventata ormai molto aggressiva. No? Il Presidente della Repubblica, nell'ultima elezione, aveva promesso una cosa. Uno per uno li prenderemo dalle loro case e li metteremo in caccia. Parlava dei membri della Comunità di Gulag, perché ormai erano traditori, ex alleati nuovi nemici, per una, motivo, per una serie di motivi il matrimonio, si era ormai distrutto e, ed era partita all'avanzata del governo, no? la guerra contro la comunità di Gulin e i suoi membri. Dopo il tentativo di colpo di Stato non riuscito del 15 luglio del 2016, la guerra è diventata molto più aggressiva e abbiamo iniziato a crescere i numeri come Rosita ha riassunto, più giornalisti in carcere. Più impiegati statali licenziati incarcerati eh, di ogni ministero perché la comunità di gulana era molto grossa capillare ed è, si era infiltrata alla grande nel sistemi, in tutti gli apparati del sistema burocratico. e ametschuk il nostro giornalista quando ha visto che uno dei coniugi è diventato il nemico però l'altro che l'ex collaboratore è ancora al governo e nessun membro del governo viene processato perché aveva collaborato con la comunità di Guilain ha deciso di scrivere sei articoli su Quotidiano Nazionale Giugno. In questi articoli ha portato le prove dicendo guardate che il vostro ministro della cultura fino a un anno o due anni fa diceva che Fethullah Guilain, il leader di questa comunità religiosa, era un grande uomo. Guardate che il vostro ministro della Salute tre anni fa era andato a trovarlo in Pennsylvania e si sono fatti una fotografia. Guardate che il vostro Presidente della Repubblica ha detto che eh, ha presentato alcuni membri importanti della Comunità di Guidani in diverse occasioni internazionali per aprire delle università private sparse nel mondo. Guardate che siete voi che avete portato questi signori al governo e nel sistema. Nei, nei, nei sistemi de, de, nei, negli organi del sistema burocratico. Guardate che avete cresciuto voi, no? e dopo il sesto numero, il sesto articolo, la notte del Capodanno. Anzi, un giorno prima, purtroppo la notte del capodanno quell'anno è avvenuto un altro attentato in Turchia. Un giorno prima qualcuno è andato a prendere Ameshev di nuovo da casa sua e l'ha messo in carcere. Allora, nel 2007 Ameshek è stato accusato di appartenere all'organizzazione terroristica chiamata Ergenekon e di far parte del gruppo mediatico di questo progetto. No? Quindi, secondo le accuse, Ameshek lavorava per promuovere le ideologie del golpismo. Il governo, dopo un po', ha deciso che Ergenekon non è mai esistita, Ameshek non era colpevole, una progettazione per un colpo di Stato non c'è mai stata. Chiuso, chiuso quel capitolo, ora vediamo di nuovo ambice in carcere accusato di appartenere a un'organizzazione terroristica e di lavorare come mediatore e come giornalista per conto, di, questo, di, questa, per conto di, di questa organizzazione terroristica e di far parte del tentativo di colpo di Stato. Allora, se vi ricordate, all'inizio avevo parlato di un paese che, viva, che vive con la paranoia, con la paura, no? La Turchia vive con la paura perché si governa con la paura, si governa alla grande in tutti i modi in realtà con la paura. E ora viviamo in una situazione di grande repressione, in cui il sistema elettorale quindi il governo, eh, l'altro rappresentante del sistema elettorale, quindi il governo, utilizza in modo molto furbo eh, i voti, sfrutta molto, in modo molto furbo i voti di, del sistema elettorale. Chi ha più voti, chi ha più parlamentari, può cambiare le leggi, chi subisce un tentativo di colpo di Stato può dichiarare lo stato di emergenza. E sotto lo stato di emergenza vengono sospese numer numerose convenzioni internazionali che riguardano i diritti umani. Okay? Per quale motivo? Perché se si governa con la paura si difende meglio. In questo periodo, un altro fatto passato inosservato. Riguarda un caso giuridico, un famoso imprenditore turco iraniano, Reza Sarraf, è stato arrestato e si trova negli Stati Uniti. In realtà nel 2014 è stato arrestato anche in Turchia con l'accusa di corruzione e non rispettare l'embarco statunitense nei confronti dell'Iran. Secondo la magistratura turca all'epoca Reza Sarraf, in collaborazione con i governi del, del Qatar, il governo cinese, iraniano, turco, ha creato una rete di riciclaggio del denaro. L'oro in lingotti entrava dall'Iran in Turchia, passava in Qatar, si scioglieva, diventava il denaro, si compravano dei prodotti finti inesistenti, venivano venduti in India e in Cina, il denaro è ottenuto dalla Cina veniva mandato in giro. La magistratura turca nel 2014 con due maxi inchieste ha dimostrato con documenti, con le fotografie, con le riprese che esisteva un giro di corruzione così grande. Dove erano coinvolti i ministri, i loro figli e diversi imprenditori, anche politici eccetera, amministratori locali, prefetti eccetera. Nel giro di 10 giorni tutti i incarcerati sono stati scarcerati, al posto loro sono entrati giudici accusati di progettare un colpo di Stato contro il governo eletto legittimamente. Allora, la Turchia di oggi, secondo me, ci permette, se lo vogliamo capire bene, di fare una critica veramente chiara al sistema capitalistico, ma anche al sistema elettorale. Questi non sono due elementi necessari per vivere bene. Ma devono essere evoluti e, ri, e, e risanati. Il sistema elettorale può essere manipolato in ogni caso, in ogni modo, ma anche il sistema economico capitalistico deve, essere, deve avere i suoi limiti e il, suo, il, suo, il suo spazio per muoversi. Ora, Reza Sarraf si trova in carcere in, negli Stati Uniti e collabora con la giustizia dai nomi di diversi imprenditori turchi in un'udienza ha detto che tutto questo giro è stato ideato e permesso dal Presidente della Repubblica adesso più parla Reza Sarraf forse ci sarà più pericolo no? ci, sarà più, ci saranno più occasioni per scoprire che questo governo forse governa con la paura perché ha paura di finire male e sta cercando di difendersi e dato che sta andando verso il verso, verso delirio, verso la conclusione sua, e sta cercando di portarsi dietro tutti, tutti i suoi alleati, tutti i suoi collaboratori, ma anche tutti gli oppositori. In questo modo pensa di difendersi, ma a lungo andare non può portare dei risultati. Ovviamente, la repressione di oggi cerca di portare dei risultati. Chi parla? Chi critica il governo viene insultato, <ride> offeso, ma anche incarcerato, come abbiamo visto semplicemente nel caso dei medici, come abbiamo visto nel caso di Dienis, come abbiamo visto nel caso di Amecir che vi ho raccontato prima. Quindi la, ancora un'altra volta per me è stato molto importante collaborare con, in questo progetto. Eh, perché è nato un libro secondo me che cerca di far capire quanto è sofisticato sofisticato questo paese ma nel suo malessere nel suo nel suo delirio in realtà ci dà degli insegnamenti storici importanti il, il punto in cui è arrivata la Turchia non è estremamente lontano dalla situazione in cui viviamo in turchia in, in, in italia ci possiamo anche arrivare eventualmente anche noi perché 70 80 anni fa la turchia non era un paese così ne parla un po nella sua all'inizio del suo del libro anche di e cerca di spiegare questo libro quali sono i valori che dobbiamo difendere secondo me oggi, no? il sistema elettorale come deve, essere, come deve essere, la magistratura che tipo di ruolo delicato ha e il sistema economico quanto può essere aggressivo e dannoso per limitare anche la libertà di stampa, no? i grandi holding, le grandi aziende in collaborazione con il governo come possono diventare grandi, e dannose da controllare la stampa da manipolare la gente e creare disinformazione quindi in collaborazione con il governo aumentare la repressione quindi è estremamente lungo lo so e io invito tutti quanti ancora un'altra volta di prendere in mano sfogliare il libro se vi piace di acquistarlo e, e Ringrazio ancora un'altra volta per questa certo, occasione preziosa per me, ovviamente se non siete annoiati, faccio pure delle domande perché io avrò delle risposte. Eh, Inizieri a chiederti una cosa, perché il eh, giornalista mi produtisce, ma che se è un giornato turco denuncia eh, la situazione del paese in Italia, cosa vuol dire? E tu puoi rientrare in Turchia? Ultimamente è sempre in aumento questa domanda, quindi dovrei. <ride> e vi ho detto prima: ci sono delle persone in carcere adesso eh, perché hanno fatto una retweet, hanno riabilitato una retweet in cui non insultavano nessuno e non offendevano nessuno. Quindi secondo secondo le leggi decenti e umane teoricamente non hanno commesso nessun reato la libertà di, pen, pen, di pensiero è limitata estremamente in Turchia quindi quello che dico, scrivo eh, probabilmente non è per niente non sarebbe per niente tollerato dal governo io non, sono, non porto la bandiera di nessun partito politico neanche di un'organizzazione quindi non, non non, eh, non utilizzo, non scelgo, non preferisco le parole banali, insulti gratuiti eh, nei confronti anche del peggior nemico eh, però eh, la Turchia di oggi a me eh, ci fa capire che ogni tipo di opposizione eh, non è ben accettata come diceva George Walker Bush, quando ha invaso l'Iraq, o siete con me o siete contro me. Quindi eh, non c'è una via di mezzo, o da questa parte oppure dall'altra da parte. E a questo punto tutti possono finire nell'altra parte. Sì, la paura un piccolo timore, c'è ovviamente perché io non, non vivo con la mia famiglia super grande turca qua, tutto il resto si trova in Turchia e, ed è anche se non ci fosse nessuno. Ogni persona ha una sua memoria. In effetti, uno dei, uno dei danni di un sistema così aggressivo, così totalitario, è anche quello di cancellare la, la memoria, cercare di cancellare la memoria. Già a livello politico e sistematico, questo governo e la sua tradizione politica ha, ha provato sempre a fare quello, no? Con i progetti di gentrification ha cancellato la memoria fisica nelle città, ha distrutto la memoria fisica del, dei, dei, dei quartieri, no? la memoria appartenente ai levanteni, la memoria appartenente ai cristiani ebrei, eh, la memoria appartenente agli armeni, i quartieri eccetera. In questo libro parla, parla Denise e poi come sono un bastezza parla anche io, di, in realtà di come eh, nel parco Ghesi, è stato distrutto lo storico cimitero armeno, no? un atto di, di cancellazione questo, cancellare la memoria fisicamente, non rispettare neanche i cadaveri, i morti di un popolo. Eh, io, ovviamente la mia memoria è in Turchia, eh, ci sono dei quartieri, memoria fisica ma anche personale, quindi ho degli amici, conoscenti, Episodi e ovviamente stare lontano da, da, da tutto questo è abbastanza sofferente. Quindi è molto, molto delicata e sofisticata. La, la, la situazione è stata una risposta adeguata. Okay. Ci sono altre domande? <coughs> Il divorzio tra tra le maretti pareti, tra le tante fraternità di Giuliano. È stata scatenata da un fatto preciso: c'è stato qualche scontro prima del presunto tentativo di colpo Stato, ma, o c'è solo diciamo, la voglia di, di imbarazzarsi di un alleato che in realtà è tutto potere quasi uguale tuo... a quello del presidente sono 30 35 pagine capito <ride> <ride> Spesate, ah, il ci capitolo ci più è il capitolo più lungo del ci sono stati gli eventi precisi ah, okay. certo tantissimi e racconto tutto questo il libro e, allora ci sono stati degli episodi, tipo l'incontro di Oslo in Norvegia che è avvenuto nel 2011, 12, 11. E, a Oslo al, alti vertici, alti importanti comandanti del, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK. No? Porta avanti una lotta armata da parecchi anni, da più di 30 anni, nel sud-est della Turchia ma anche in Iraq, in Siria e in Iran. Una realtà che con le armi cerca di rivendicare di, di i diritti civili dei kurdi in tutta quest'area. L'incontro avvenuto tra alcuni comandanti di questa organizzazione, definito terroristica da parte dello Stato turco ma anche dall'Unione Europea. Adosto è avvenuto un incontro tra alcuni comandanti di questa organizzazione agenti segreti degli agenti dei servizi segreti dello Stato turco e alcuni membri del governo no? questi incontri si fanno cioè, a insaputo di tutti si fanno magari si cerca o si fa perché dietro ci sono dei conti no, abbastanza sporchi oppure alla luce di un, di un negoziato no? si, può aprire, si possono aprire negoziati per la pace quindi prima facciamo e degli incontri non pubblici, cerchiamo di capire le intenzioni, eccetera. Qualcuno ha pensato di registrare l'audio di questi incontri e nel 2011 qualcuno ha svelato, ha, ha distribuito queste, queste registrazioni su internet. No? Questa è stata la scintilla pubblica, la prima e l'unica co che, che conosciamo no? Stori storicamente. Poi successivamente ci sono stati altri episodi, eh, però queste con queste scintilla ufficialmente il governo, all'inizio in, in una maniera molto soft, poi arrivando ai tempi di oggi in una maniera molto evidente e aggressiva, ha dichiarato la guerra alla Comunità di Guilherme. Tra l'altro la Comunità di Milano non era una comunità segreta, anzi era molto, molto evidente, aperta, pubblica, collaborava. Diversi primi ministri andavano a inaugurare le scuole di, della Comunità di Milano, dormitori, oppure i ministri precedenti turchi, quando, quando andavano in Somalia, in, in Uzbekistan, in Albania, negli Stati Uniti, andavano anche a inaugurare le scuole di questa Comunità, di questa comunità religiosa. Eh, questa è stata la prima scintilla poi ci sono stati altri episodi comunque la guerra storicamente è nata in quell'episodio più la che altro la... per... esatto di che aver ah, no, eh, il governo accusa la comunità di Gulen eh, di aver distribuito di le registrazioni audio quindi di aver reso pubblico l'incontro e quindi di aver eh, permesso al, alla cittadinanza di mettere il titolo, no? la targa, al, al governo con la scritta quelli che collaborano e parlano con i terroristi, no? perché il governo non aveva comunicato a livello ufficiale che, tra andava ad a parlare con i terroristi, no? però mh, mh, perché aveva i suoi conti, i suoi progetti, i suoi programmi, probabilmente no? E, in un modo inaspettato e immaturo, è, è, ed è stata resa, resa pubblico l'incontro. Quindi, un tentativo di colpo di Stato, anche questo volendo. E questa è stata la scintilla storica. E più che altro mi interessa da giornalista, ma anche da cittadino, secondo me, dovrebbe interessare a tutti questo fatto. Perché? Perché è finito il matrimonio, no? Allora, sulle motivazioni secondo me in futuro avremmo delle, delle spiegazioni più decenti perché ora è in tempo di guerra quindi eh, della, della verità si parla molto difficilmente e chi parla della verità, eh, come abbiamo visto nel caso di Ametjev, va in carcere. Molto probabilmente a mio avviso eh, è arrivato il momento di il momento in cui uno dei due alleati doveva uccidere l'altro, il governo il partito al governo diventava sempre più grande, sempre più forte, e, e costruiva la sua, il suo elettorato, costruiva più che altro la sua cultura costruiva la sua, la sua allea generazione nel 2013, no, scusate, nel 2003 sono arrivata al governo tenete in considerazione che nel 2011 è venuto fuori il caso di Rosto in otto anni. No? Si va a votare quando si compiono 18 anni in Turchia. Quindi un ragazzo che aveva 10 anni, in quel momento era diventato elettore, più che altro per otto anni, quindi dalla sua nascita, aveva visto il primo ministro come il sindaco di Istanbul. Quindi in realtà il partito al governo governava la città più grande del paese, ma il paese anche, da più di dieci anni in realtà, governava. e costruiva i suoi quartieri, costruiva i suoi servizi, costruiva, costruiva le sue scuole, cambiava il sistema scolastico, eccetera. Voleva forse sin dall'inizio approfittare del potere della comunità di Guilani ed arrivare al potere prendere il controllo nelle mani in una maniera molto veloce, no? molto più accelerato, anche perché questo è un partito fondato nel 2001, perché nasce dalle costole di, di un altro partito fondamentalista storico, è un, un partito costruito dai giovani del vecchio partito conservatore, giovani e totalmente diversi con la loro linea politica e economica rispetto al partito precedente. Quindi aveva bisogno di un sostegno molto corposo, molto, molto importante. E chi poteva essere meglio di, un, di una comunità religiosa che ha più di 40 anni, ha dei giudici, poliziotti, soldati? E medici politici già istruiti che hanno studiato negli Stati Uniti in Inghilterra in Italia in Germania sono tornati in Turchia sono diventati magistrati sono diventati eh, altri esponenti del governo altri me, membri del tipo della Corte Suprema oppure della Corte Costituzionale eccetera io credo che la motivazione principale sia questa è arrivato il momento di di uccidere l'alleato per prendere in co il in controllo il controllo in mano probabilmente la comunità di Gulen ha capito questo ed ha fatto un colpo eh, eh, distruggendo le registrazioni audio degli incontri di oslo perché poi dopo pochi giorni eh, una alcuni poliziotti con il mandato dei magistrati sono andati a circondare la sede centrale dei servizi segreti, perché? Eh, perché gli incontri di Oslo con i terroristi non erano permessi e la magistratura ha accusato i membri dei servizi segreti che sono andati a Oslo a parlare con i terroristi di fare un atto non permesso, no? di svolgere un'attività non permessa dalla magistratura oppure fuori dalla legge. Quindi in realtà eh, ci siamo trovati in Turchia davanti a una situazione in cui alcuni esponenti, del, alcuni membri del sistema burocratico si sono trovati in guerra tra di loro, no? una parte dei servizi segreti contro l'altra parte dei servizi segreti, no? la magistratura contro il governo eletto legittimamente. Quindi eh, questa è semplicemente la guerra tra due grossi poteri che controllano il paese in tutti i modi a livello politico, a livello giuridico, a livello anche a livello delle forze armate, ovviamente, in fondo, anche a livello economico. Cioè, cioè. Ma ehm, le persone, cioè, sono gli oppositori, le persone che non sono d'accordo con il partito di governo, quanto riescono comunque a sapere come, come fanno le cose. Cioè, questo, queste persone non, stanno crescendo o stanno calando perché c'è questa scarsa informazione. E da questo eh, anche a pensare in un se dovesse essere per il fatto non esserci diretto, se non ricordo del tipo assolutamente non so, è davvero eh, un compromesso la situazione che comunque sarebbe insieme un sistema sì, così anche senza questo leader che è un leader molto talentuoso, non è un leader forte, insomma, non mi piace però così, oppure ci possono essere delle... delle un eventuale spontaneo che possa arrivare a una macchina, a una ricostruzione, a un intervento intervento. Sembra che siano due domande, sì, ok. Sì, okay. E per la prima, in realtà, ha già risposto Rosita, i numeri sono evidenti, chi è dell'opposizione finisce in carcere oppure perde il suo lavoro oppure scappa all'estero, in, in Europa particolarmente, ma anche negli Stati Uniti, è in crescita una nuova diaspora turca, diaspora di giornalisti, avvocati, professori universitari, studenti, eh, cineasti, eccetera. E, e gli oppositori sono, sono così, tipo, eh, dopo il tentativo di colpo di Stato, mi sa che circa 2000 giornalisti, oppure persone che lavorano nei media, hanno perso il lavoro perché numerosi quotidiani sono stati chiusi, oppure canali televisivi, eccetera, hanno perso proprio il lavoro. E tutti questi in un paese così frizzante, così giovane, hanno reinventato dei nuovi canali televisivi, oppure canali web, audiovisivi, oppure portali di notizie. Okay. Ovviamente eh, con il rischio di essere chiusi di nuovo, quindi vivendo in una situazione precaria a 300 in tutti i sensi. Eh, una situazione precaria anche economicamente. Quindi la sostenibilità a lungo andare di, questo, di questi nuovi tentativi è molto, non, è, non è molto probabile. Tuttora esiste una stampa alternativa eh, con, con, de, con delle sgabole. Non si dice sgabole, e tipo alcuni eh, tv web trasmettono dall'estero no? con i server stranieri eccetera e magari qualche volta subiscono l'impedimento d'accesso in turchia però in qualche maniera cercano di trasmettere magari con i giornalisti che vivono all'estero no? un po' come quelle che ha vissuto l'esperienza che ha vissuto l'Iran per anni e anni tuttora che sta vivendo oppure numerosi portali di notizie eh, esistono ma le redazioni sono invisibile, magari giornalisti sparsi nel paese utilizzando delle soluzioni alternative informatiche cercano di pubblicare degli articoli, eccetera. Per esempio, sendica.org che porta notizie dal mondo del lavoro ha subito tipo 84-85 volte l'impedimento d'accesso, quindi eh, il dominio veniva bloccato, loro andavano a comprare un altro tipo 80-85 volte. No? Loro sono un portale, quindi l'unico danno si può fare questo, oppure si va a arrestare il giornalista che ci lavora. Ma tipo, il quotidiano nazionale kurdo, quello più grande della Turchia, è stato chiuso totalmente. Giornalisti dentro, edificio chiuso, i materiali confiscati e via. No? E, quindi lo, chi è dell'opposizione vive queste cose ogni giorno. No? E, quindi, c'è poco da raccontare, è abbastanza palese e chiaro. Se un giorno succedesse che il governo cambia in truppine, diciamo, cosa può succedere? Secondo me, ehm, purtroppo, questo governo, con questo modo di governare, con la paura, con il terrore, no? creando la paranoia nella testa delle, dei cittadini, con l'obiettivo di eh, ottenere più fiducia, no? Ha portato il paese in una situazione drammatica, eh, a livello culturale più che altro, no? in due sensi. Uno, governare con la paura vuol dire rendere più conservatore il paese, secondo me. No? Più maschilista, più omofobo, più fondamentalista, più religioso, più chiuso, meno scientifico. Ne parlo in un capitolo intero nel libro, di, eh, parlo di come è diventato più conservatore e fondamentalista la Turchia il sistema scolastico è stato cambiato le parole delle persone che vanno in televisione le dichiarazioni del governo eccetera. dall'altra parte ha costruito la sua, il, suo, il suo esercito di, di sostenitori e elettori obbedienti, militanti no? quindi una volta che scompare, va via esce fuori dalla scena il e colui che controlla i pupazzi la situazione secondo me è, non è molto difficile che venga fuori una situazione caotica ma abbastanza grossa anche no? se il Presidente della Repubblica definisce come traditori no? eh, amanti dei terroristi difensori dei terroristi eh, i, un gruppo di, di lavoratori no? e eh, queste parole vengono sostenute dai giornalisti dai canali televisivi, da altri ministri, è molto probabile che numerosi cittadini pensino che eh, alcuni medici di questo paese sia, siano dei terroristi. Allora, durante la guerra contro il terrorista, con le armi si fa soltanto una cosa. E a livello mediatico e anche a livello della magistratura si fa soltanto una cosa, no? cioè, più aggressione possibile alienazione no? e quindi quando io spero che sia non sia, non avvenga questo però eh, vedo sempre più polarizzata la società io no? come dicevo prima quelli che sono con il partito al governo e quelli che non sono con il partito al governo e tutto quello è un cocktail di traditori di terroristi e golpisti, collaboratori con le forze straniere, questa è un'altra un fissazione molto comune in Turchia, no? tutti ci vogliono male, tutti cercano di distruggere il benessere, il welfare e, e l'andamento perfetto in Turchia in tutti i sensi, quindi dentro tra di noi in realtà ci sono dei veri traditori della patria che collaborano con le forze straniere, no? E spero che non avvenga questa, ma eh, credo che sia difficile, spero che la transizione sia molto più soft, molto più calma, però la vedo sempre meno pro probabile, anche perché come dicevo prima, più eh, va verso eh, la sua conclusione questa situazione, eh, questo quest attore, eh, questo disegno politico e economico, più si porta dietro il in tutti, in tutti i sensi, verso la povertà, verso il delirio, verso, verso la, la mancanza di tranquillità, la mancanza di pace. Ci sono altre domande? Quindi eh, <coughs> lo spirito di Ghesi deve ah, essere ecco. è... Ma in realtà, a proposito della sua domanda, volevo dare una risposta legata a Gesi. In realtà eh, Ghesi, ne, ne parla anche Denise nel suo libro, ha dato, un, uh, ha dato a, a vita a diverse iniziative, diverse novità, tipo... Um, sono nati numerosi portali di notizie alternative, oppure diversi giornali sfigati di sinistra hanno iniziato a vendere tantissimo, tipo Birgün, che sarebbe un po' il manifesto meno comunista, Di no? turco, quindi un, un giornale senza padroni eccetera, è, è diventato molto grande, oppure mh, i, gli organi di stampa, i giornali, le riviste dei partiti socialisti o comunisti hanno iniziato a vendere, prima nessuno li comprava, no? Oppure anche mia mamma ha iniziato a informarsi dai canali TV web di sinistra, che è una donna che non accende mai queste cose, non sapeva neanche come andare su, su internet. E, in realtà, eh, prima di Gesi c'era un malessere, con Gesi c'è stata la manifestazione contro questo malessere. Oggi ci troviamo in una situazione, in termini di repressione, molto più complessa, molto più brutta. Ma nel mentre forse eh, Ghese è stata una palestra molto preziosa, un'esperienza molto preziosa, perché eh, la gente ha creato, costruito, ha strutturato, diffuso, diffu eh, diffuso e difeso la sua, la sua stampa. No? E anche perché la notte del il 31, quando i poliziotti bruciavano le tende dei manifestanti nel parco Ghese, nessun canale televisivo ne parlava anzi CNN Turk trasmetteva i documentari dei pinguini del, del Polo Nord. E, e dopo tre giorni centinaia di migliaia di persone sono andate davanti alla sede centrale dell'NTV e del CNN Turk a protestare, perché non, non parlate di quello che succede? E hanno visto questa persona che la, la stampa in mainstream non apre la bocca, perché ha paura, già all'epoca aveva paura del governo. La, la, la gente ha costruito per esempio Chapul TV il canale web audiovisivo che io ho visto con i miei occhi all'improvviso con le donazioni ha comprato delle attrezzature d'avanguardia e poi ha sedotto dipendenti e ha iniziato a trasmettere con i, i trasmettitori di satellitari che usano durante il Dakar, Paris Dakar nel deserto no? cioè, proprio sul campo con la connessione 3g trasmettevano ogni manifestazione protesta riunione così e, in realtà eh, Gesi ha insegnato molto anzi con Gesi la gente ha creato tante tante alternative eh, ha, ha imparato e insegnato cose nuove e eh, tuttora secondo me lo spirito di Gesi come diceva Adriano c'è eh, c'è nella vita quotidiana della gente, perché resta come, come, per chi ci ha partecipato, come un ricordo molto prezioso e unico, no? e Ognuno ha una sua storia da raccontare adesso, nel, per il futuro. E, e questa storia, a livello giornalistico, ha dato tanto. Ehm, per esempio, Bianet, Oppure T24, i di notizie importanti, Birg, Sol, Sindica oppure tanti altri, e tuttora sono in piedi, in qualche maniera cercano di vivere e, conti e continuano a raccontare la verità esattamente come hanno iniziato a fare con la rivolta di Ghezi. Nonostante la repressione, nonostante il fatto che sia diventato un lavoro molto precario, molto difficile, molto pericoloso in Turchia. Ma eh, con lo spirito di Ghezi la gente ha imparato anche questo, ha creato questa, la stampa alternativa. Il sentire della gente, quindi reagire a questo tipo di oppressione, eh, si sente in qualche modo nelle grandi città come nel, nel resto della scuola. Immagino che il sentire di distanza sia anche diverso da quello che esiste più lontano dai centri di formazione, nel resto della, della di cittadini, no, non per, per i cittadini, diciamo così, delle grandi città. A livello geografico si tratta di un paese molto vasto, largo, un rettangolare, che ha dei confini con altri paesi: Iran, eh, Iraq, ehm, Siria, ehm, dall'altra ehm, parte Georgia, Azerbaijan, Armenia, e poco la Bulgaria e, Romagna, e mh, Grecia. Quindi in realtà è un paese molto ricco di sfumature, sfumature religiose, culturali, linguistiche e di conseguenza eh, le posizioni politiche, i pareri, i pensieri delle persone anche cambiano. Tipo nel sud-est del, del paese c'è una popolazione araba, curda, ci sono delle fede religiose storiche, antiche, medio orientali, ehm, oppure a Istanbul eh, che c'è tuttora, nonostante tutto quello è accaduto, c'è una popolazione armena, c'è una popolazione ortodossa, cattolica, ebrea, no? e Ci sono delle minoranze linguistiche, bizantine, ottomane, oppure levantene che vivono a Istanbul. Quindi, in realtà, per qualsiasi, quasi, per qualsiasi tema o discorso, nel paese ci sono pareri diversi. E' probabile quando si sposta da una parte all'altra. In più le dinamiche di Istanbul sono imparagonabili, si tratta di una città di 17 milioni a livello economico, industriale, culturale, molto diversa rispetto al resto del paese. È la capitale storica dell'impero ottomano, del Bisanzio, eccetera. E sembrano dei fatti storici cancellati, ma l'eredità culturale c'è tuttora, ma anche architettonica. Tutti questi, tutti questi elementi fanno parte, secondo me, della vita quotidiana di ogni cittadino che vive in Turchia, di conseguenza hanno delle influenze anche nel pensiero, nella posizione delle persone. Anche nella stessa città di Istanbul, come dice anche Denise, da un quartiere all'altro cambiano le posizioni politiche, no? e cambiano le tradizioni dei, dei commercianti, cambiano anche gli atteggiamenti delle, delle forze dell'ordine nei confronti dei quartieri e degli abitanti. Quindi è, è difficile dire che in una parte della Turchia si pensa così, nell'altra parte della Turchia si pensa così. Già a Istanbul ci sono delle sfumature eh, scordinate, estreme. Senz'altro va ammesso il fatto che nel sud-est del paese c'è una popolazione, c'è una concentrazione forte kurda e araba, Senz'altro bisogna tenere in considerazione che i voti di queste persone storicamente sono andati verso i paesi i partiti cosiddetti, cosiddetti filo curdi, no? Tipo l'ultimo esempio parlamentare sarebbe il Partito Democratico dei Popoli, che sostiene di aver ottenuto circa 6 milioni di voti soltanto in quell'area. Questa non è un'ipotesi fuori luogo, perché a livello amministrativo in quella zona c'erano 53%. E municipalità governate da due partiti filocuti filo no? il Partito Democratico dei Popoli e il Partito delle Regioni Autonome no? e, e tutti questi sono in carcere tra l'altro i 53 sindaci quindi eh, nonostante queste sfumature inevitabili, no? forse in quella zona possiamo dire che la posizione è abbastanza critica nei confronti del governo anche se va detto che il fondamentalismo e, e la cultura conservatrice è presente in ogni popolazione in Turchia, anche tra i curdi ci sono tanti elettori del T. Erdogan, no? e, però al di là di quella, di quella area macroarea, diciamo che nel resto del paese è un po' difficile dire che in questa zona le pareri sono così colà, e, in grandi linee a livello almeno elettorale si vede che questo partito prende il sostegno eh, della maggior parte degli elettori, non cittadini, perché in Turchia c'è un um, astensionismo okay, molto alto e, e poi c'è lo sbarramento elettorale del 10%, e nonostante il fatto che questo governo abbia abbassato l'età eh, elettorale, no? una buona parte della società ha meno di 18 anni, quindi gli elettori non costituiscono nemmeno la metà della popolazione poi circa 10-12 milioni di persone non vanno a votare, mettete lo sbarramento elettorale del 10%, in realtà questo governo, ottenendo il 40-50% quasi dei voti, in realtà porta a casa malapena 9-10 milioni di voti su una popolazione di 80 milioni. Quindi rappresenta un ottavo della popolazione e, con, e ottiene questo successo con quali mezzi. Anche questa da dire, no? Cioè, nessuno forse ha giocato così sporco. Prima. E nel periodo elettorale ci, ci sono delle distribuzioni dei, dei regali, no? Se Qualcuno viene alla bussa, regala all'improvviso una lavatrice, due secchi di carbone, braccialetti d'oro, no? Oppure all'improvviso per eh, tuo figlio trovano la borsa studio, per una scuola privata, eccetera. Cioè come si permette? i governi diciamo così si ricordano gli autoritari si ricordano anche le nuove sì, si, sì, le autostrade il pane che non mancava il latte c'era sempre sì. quale? come ci sono sì, sì, Smirne, sì. Sono tutti? Sono tutti? Ismir, dice? No, eh, il sindaco di Ismir è stato sempre del partito di centro-sinistra, partito fondatore della Repubblica. No, Erdogan. Sì, ehm. sì, una città teoricamente... Storicamente è abbastanza greca, anche, quindi una città di, di popolazione cristiana, no? eh, la densità più che altro. Certo, certo, in effetti il governo, lo stesso Erdogan, ha sempre definito eh, Smirna come Chiavurism. Chiavur sarebbe in modo spreciativo, straniero, no? quindi città straniera, ma proprio cattiva non li hai incarcelati non sono stati no però la, il comune di Ismir il suo sindaco e credo il vice sindaco sono stati, le, sono stati sospesi per un periodo e hanno e, e il commissario straordinario ha deciso di fare dei controlli nei conti perché mm. sospettavano di un'irregolarità però se le sono cavate bene non c'era un'irregolarità però senz'altro il l'intento di conquistare anche il municipio di, di, di ismir c'è tra i progetti del governo no? certo eh, sia come un colpo politico sociale immaginario no? di marketing sia perché è un grande affare economico no? c'è una città grande una città portuale una città storica turistica e anche una città industriale ehm, Aprono altre carceri. Aprono altre carceri, aprono già tanti carceri, perché non bastano i carceri attuali, soprattutto dopo il corpo di, tentativo di colpo di Stato. Non, non ci sono posti, aprono tanti carceri e, e scarcerano numerosi, numerosi criminali di basso livello, tipo stupratori, eccetera. Sì. Mm. Io mi sono già stancato, non so voi. Grazie a tutti, grazie ancora per questa presentazione grazie a tutti per la sono La situazione è la migliore dal 2005 di oggi. Io sono a 15.000